Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il solo money glitch ragazzi, quello bestiale, ancora funzionante, ve lo sto portando per un aggiornamento vostro perché ho letto tanti nei commenti, non funziona, non funziona, non funziona e io preferisco portarvi il video, piuttosto che stare lì a rispondere ai vostri commenti eh, sì, vi rispondo comunque come sapete ai commenti però preferisco farvelo vedere farvi vedere le cose come stanno eh, proverò anche quello del givecar quindi vedremo se funziona o meno allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un blazer acqua o un qualunque veicolo speciale che entra nello santos custom e dobbiamo metterci su una qualunque attività rosa o gialla in mappa e caricare due volte il, il colpo domus day e attendere il caricamento 2d4, il popolamento della sala 2d4, 3d4. Come vedete ragazzi io apro e richiudo più volte il telefono perché non mi popola subito la sala e quindi automaticamente bisogna fare così, è inutile che mi dite ah ma a me non me lo fanno, mi carica, non popola la sala anche a me non lo fa ragazzi come vedete abbiamo lo stile buggato comunque dicevo anche a me a volte non lo fa eh, purtroppo dobbiamo stare lì e aspettare con pazienza è facile dire hai ah, pacciato, non funziona eh, sono tutte cazzate che oramai ho già sentito me sono pure rotti i coglioni di senti quindi evitate di dirle e siamo tutti più felici dopo che ci siamo buggati ragazzi andiamo allo santos custom e facciamo un cambio targa che è quello più economico basterebbe anche cambiare la verniciatura però quello più economico è un cambio targa come avete visto siamo ancora buggati torniamo nel nostro nel nostro ceo io in questo caso mi trovo bene con l'arcadius perché l'auto la spawna di sotto quando la duplico se non ve la spawna di sotto ragazzi usate il colpo dell'ester usate qualunque altra cosa i cerchi azzurri sulla mappa ci sono tante opzioni per far spawnare l'auto quindi a questo punto saliamo sull'auto premiamo freccia destra entriamo nel nostro, nella nostra officina dobbiamo avere l'officina perché se no il glitch non possiamo farlo ragazzi quindi a questo punto entriamo nell'officina facciamo un cambio targa in questo glitch dovete usare targhe personalizzate, ragazzi, perché altrimenti vi usciranno fuori tutte targhe clone e sarà un macello. A questo punto, risalite in auto, premete freccia a destra e tornerete in garage. Per la targa, ragazzi, veramente usate la targa personalizzata, perché altrimenti avrete problemi con il blocco giornaliero. Andatevi a guardare la guida sul blocco giornaliero, ragazzi ce l'ho sul canale, anzi adesso ve la linkerò qui in alto a destra ora e a questo punto ragazzi che cosa dovete fare? dovete uscire allora se non vi spawna sotto chiamate avete il colpo di lester e entrate nel colpo di lester vi troverete in un appartamento possibilmente lontano dalla Maids bank ok ragazzi perché se è troppo vicino l'auto non vi spawna e vi troverete l'auto sotto casa cancellate l'ester e vi troverete l'auto sotto casa in questo caso io non ne ho bisogno non uso l'ester vado a rimettere l'auto in garage e vi faccio vedere che la duplicazione è avvenuta ragazzi il glitch è perfettamente funzionante mi sembra che sia mezzogiorno e 43 mezzogiorno boh mezzogiorno e qualcosa insomma non mi ricordo ma ve la faccio vedere la data eh. come vedete la duplicazione eccola qui adesso vi faccio vedere la data almeno siete tutti più felici e come ho già detto il glitch è perfettamente funzionante ragazzi quindi non, non andate cercando stronzate o cose se avete bisogno di un consiglio chiedete e vi aiuto però non mi dite è pacciato è pacciato e pacciato detto questo un saluto a tutti al prossimo video Shit. <laughs>